Ci troviamo sempre a Manhattan con i suoi grattacieli Ma, signori miei, permettetevi di mostrarvi una cosa che a me ha davvero emozionato Ed è stata la prima cosa che ho visto la prima volta quando sono arrivato a New York Alle mie spalle abbiamo la One World Trade Center anche noto ufficialmente come Freedom Tower, la Torre della Libertà. È il quinto grattacielo più alto del mondo, ed è il principale del No World Trade Center di New York. Costruito nella zona dove vi erano le torri gemelle, che purtroppo sono state distrutte da un attentato terroristico. Il l'anno è alto degli Stati Uniti. 500 e passametro, adesso non ricordo nello specifico, la data, il numero 1776 non è un numero casuale, è stato scelto perché è l'anno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il grattacielo è alto 102 piani, i primi 20 piani sono riservati ad uffici di sicurezza e al centunesimo piano vi è l'osservatorio da cui si può ammirare tutta Manatta.